signor Arnaldo, buongiorno. Queste sono le macchine delle sedi disponibili. Questa è una Berco SVBL nuova, ok. Qua abbiamo sunnen VGS20. Macchine in ottime condizioni, americane con un'attrezzatura di tipo già nuovo e la macchina ha l'inverter, quindi col potenziometro per regolare la velocità, rotazione in un senso e nell'altro senso per andare a filettare. E queste sono le Sunnen e di Sunnen ce ne sono due, ok, tutte quante in ottime condizioni. Poi mi faccia sapere se vuole vedere qualcosa di particolare della macchina. Poi abbiamo ASVA, che è la versione più moderna della SV. Cioè l'inverter con la rotazione dei giri, la bolla elettronica, la rotazione, il cambio di rotazione, ok, e il bloccaggio della testa è pneumatico. Questa macchina è revisionata. E poi abbiamo le ASV tradizionali, ne abbiamo due. Questa è stata modificata, è stato messo l'interruttore destra-sinistra con inverter per la regolazione delle velocità ok la macchina però non ha tantissimo corredo queste sono le testine che vi dicevo le macchine asv sono dotate di queste testine ok vede si montano i tre utensili questi sono gli strumenti per andarle a misurare gli utensili sono questi per intenderci ok si può montare ovviamente l'attrezzatura nuova che suppongo sia quella che voi state utilizzando al momento questa è un'altra Berco, ASV, questa è in ottime condizioni, questa è davvero bella e ha tantissimo, le, le condizioni delle guide sono perfette, guardi si vede ancora la fresatura originale e anche qua c'è tantissimo corredo ma sono tutte le testine belle, di, tipo, di, tipo, di tipo vecchio, mentre invece Servi e le altre due macchine hanno le testine di tipo nuovo nulla le vieta di montare, di montare le sue testine su questa macchina eh. se lei ha già le testine tipo nuovo se ha l'attacco da un pollice può, può montarle tra le due è ovviamente quella dietro è eh, decisamente migliore decisamente in ottime condizioni, le faccio vedere le condizioni delle guide eventualmente può montare un inverter sulla, sul macchinario, quindi sono, queste sono tutte le macchine delle sedi disponibili, ok?